Siamo qui con Marco Bouchard della rete Daphne e abbiamo parlato della figura della vittima, ma ehm, storicamente quando nasce la figura della vittima nella sua dignità? Ma diciamo che fino alla seconda guerra mondiale la vittima è un soggetto totalmente passivo, in alcune circostanze forse può ricorrere al giudice per qualche forma di risarcimento però come figura pubblica, cioè come soggetto titolare di uh, diritti anche nei confronti degli Stati e del suo Stato in modo particolare, nasce con la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè con la scoperta della catastrofe che ha riguardato intanto ovviamente il popolo ebraico, ma anche la catastrofe che ha colpito tutti i cittadini vittime di bombardamenti l'ebreo sopravvissuto diviene, come dire, la figura simbolica di chi ha commesso un crimine contro l'umanità, in questo senso è la vittima in assoluto, e dall'altra il cittadino colpito, insomma, nei suoi averi, nei suoi beni, nei suoi tesori dai bombardamenti, diventa finalmente un soggetto che può pretendere da parte dello Stato responsabile, normalmente lo Stato straniero, può pretendere appunto un risarcimento ed è come dire, il, il, il momento fondamentale da cui poi si svilupperà insomma, la figura della vittima moderna.